Noi degli studenti abbiamo lanciato il primo sciopero studentesco contro l'alternanza dell dell'alternanza scuola lavoro, l'abbiamo lanciato perché ci siamo accorti che come abbiamo, fatto, abbiamo avuto una conferma rispetto a quello che dicevamo tre anni fa quando scendevamo in piazza contro, contro la buona scuola che l'alternanza scuola lavoro così come è uno strumento dato in mano alle aziende, infatti la maggior parte dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono non formativi, sono non inerenti al percorso di studi e la maggior parte dei casi rappresentano appunto lavoro gratuito e sfruttamento eh, de, da parte delle aziende, da parte appunto delle, delle studentesse e degli studenti, infatti, vengono appunto usati gli studenti per sostanzialmente cancellare i diritti dei lavoratori per sostanzialmente farli lavorare al posto dei lavoratori abbiamo visto come a Salerno le luci durante le luci d'artista centinaia di studenti sono stati sfruttati al posto dei lavoratori, chi ha fatto l'info point chi ha fatto la guida turistica non, non essendo retribuito proprio perché appunto ha dovuto lavorare tramite l'alternata scuola lavoro al posto, del, al posto dei lavoratori abbiamo fatto un'inchiesta abbiamo fatto un'inchiesta nazionale Abbiamo fatto un'inchiesta regionale dove abbiamo dato la possibilità alle studentesse e agli studenti di esprimere le proprie opinioni rispetto a, ai, ai percorsi formativi, ai percorsi di alternata scuola-lavoro e abbiamo appunto scritto uno statuto uh, per difenderci. Il Ministro uh, ha risposto, quasi app approvando quasi la carta dei, dei doveri e dei diritti delle studentesse e degli studenti in alternata scuola-lavoro che per quanto ci riguarda è una carta dei doveri, non assicuro nessun che non, non, uh, non sono coperti uh, a livello finanziario. Noi vogliamo appunto decidere noi su rispetto ai percorsi fare in modo che lo, il, il percorso di alternanza scuola-lavoro in primis non, lo studente non venga immesso nei processi produttivi. Alternanza scuola-lavoro, l'alternanza degna, l'alternanza vera significa formazione e non lavoro, non sfruttamento, non mano dovrà degli studenti al posto dei lavoratori.